Ciao a tutti, vediamo una tavoletta di compensato su cui avevo fatto un disegno con dei girasoli con questo pirografo, che è un pirografo di base ma di qualità eh, tedesco, eh, provo a fare eh, il primo girasole vediamo che eh, anche con un pirografo eh, con la punta lunga a penna eh, senza la regolazione della temperatura si può ottenere comunque un buon risultato ecco qui il primo girasole come è venuto, eh, direi molto gradevole a questo punto però ho deciso di cambiare pirografo e di utilizzare un Brem Peter junior in questo caso ho la possibilità di regolare la temperatura e in più le punte scivolano molto meglio sul legno qui vediamo un altro girasole fatto con il bram diciamo che se uno è alle prime armi può utilizzare tranquillamente anche un pirografo con la temperatura fissa chiaramente non riuscirò ad avere queste sfumature, ad ottenere queste sfumature eh, così precise e così delicate con un pirografo che ha una temperatura stabile a 500 gradi in questo caso utilizzo una punta piatta per eh, fare un riempimento molto molto sottile molto leggero. Ecco che qui su un pezzo di legno eh, di scarto faccio prima la prova per vedere se la temperatura che ho stabilito è quella giusta. ecco che il lavoro è finito i girasoli sono fatti i puntini centrali nella, nella parte centrale del fiore li ho fatti con questa punta che è la più sottile e la più eh, fine che eh, si trova con il Bram peter vi rimando al mio libro la tecnica della pirografia se vi volete avvicinare eh, a questo, questa tecnica troverete sicuramente anche spunti interessanti e al nostro sito se vi interessa acquistare un pirografo o accessori per la pirografia ma non perdete eh, il prossimo video perché questo lavoro non è finito e ci sarà una sorpresa per chi mi segue ciao a tutti, a presto!